Come va? Spero bene, oggi andremo a vedere vari tipi di avvitatori Andremo a vedere vari tipi di trapani E anche vari tipi di miscelatori Ragazzi questi sono i prodotti a mia disposizione e ora andremo a vedere le differenze fra tutti questi avvitatori, trapani e uh, miscelatori Allora io direi di partire prima da questi due avvitatori, poi passiamo ai due trapani e al miscelatore procediamo per ordine e capiamo un pochino cosa sono e a cosa servono innanzitutto da questo avvitatore avvitatore che ha una batteria da 3,7V al suo interno non ha una grande forza poi andremo anche a provarlo in un prossimo video e faremo un confronto fra tutti quanti con delle viti e tutto il resto uh, ora vi dirò che praticamente questo avvitatore serve solamente per dare giusto uno spunto iniziale perché poi non ce la fa non riesce ad avvitare riesce giusto a dare quel piccolo spunto e poi basta passiamo al prossimo avvitatore questo lo mettiamo qui quest'altro un avvitatore della parkside ecco avvitatore della parkside con una batteria da 20 volts quindi funziona a 20 volts praticamente con due velocità la prima è avvitatura la seconda è foratura di questo ho fatto anche la recensione sul mio canale di cui vi lascerò la descrizione qui in alto Ora, Uh, su questo avvitatore possiamo trovare la frizione, che è già un vantaggio perché posso dosare la uh, coppia di questo avvitatore, in più c'è un tipo di frizione dove ho la massima frizione per quanto riguarda la foratura, ecco perché questo è sia in funzione modalità 1 avvitatore, modalità 2 uh, trapano. quindi. Uh, questo ha una duplice funzione ci sono anche quelli là con uh, la percussione integrata uh, ha un numero di giri da 400 a, 5, a 1500 uh, giri al minuto mentre quest'altro ha un numero di giri che è praticamente ridicolo di questo avvitatore non ho il numero di giri ma è capace di andare sia avanti sia indietro con uh, questi praticamente tasti questo è il suo rumore ha la funzione torcia qui davanti è, attivab è attivabile da questo pulsante, vi lascerò in descrizione un link affiliato a Amazon con un avvitatore simile, qui ha il livello di carica, in questo caso è carica al massimo, cosa che ritroviamo anche sul, per, sul Parkside, che qui ha il livello di carica, in questo caso carico al massimo. Inoltre ha anche lui la torcia, qui in basso, ma si attiva solamente al premere dell'interruttore, qui ha il... Qui si può cambiare il senso di rotazione, in questo caso gira verso di qua, in questo caso gira di qua. Ok, passiamo al prossimo, a un trapano. Questo è un trapano con anche la percussione a 500 watt. Purtroppo ho perso i suoi dati di targa, ma me li ricordo. Uh, a 500 watt praticamente e... Uh, ha ah, il mandrino che è praticamente così, che io diciamo da un lato preferisco, dall'altro no, perché deve avere sempre la sua chiave dietro, se no non lo riesci a sbloccare per niente. Rispetto agli altri mandrini, per esempio, su questo qui della parkside basta mettere centrale, centrale, scusatemi, e avvitarlo, o svitarlo. In questo caso lo sto svitando, oppure lo posso avvitare fino a stringerlo. Ok, ora starò mezz'ora ad avvitarlo, ecco qui, fa gli scatti e si stringe, e così si svita anche. Ora, vediamo questo mandrino come è fatto, invece questo qui non porta il mandrino, porta solamente gli inserti per i bit, che vi lascerò sempre in alto eh, i in vari inserti per i eh, vari bit, Uh, inoltre ho comprato una valigetta della Parkside con tanti bit Di cui vi lascerò sempre in alto uh, praticamente il link per andare a vedere quel tipo di recensione Per questo mandrino in particolare serve praticamente la sua chiave Che è questa qui Che serve per aprirlo così Poi una volta sbloccato si può fare anche a mano però mi sa che lo so Stringendo. no lo sto allargando credo, si sì, lo stavo allargando, ecco qui e per stringerlo va sempre qui, facendo praticamente leva con un ingranaggio, ok? Va all'interno del foro questa parte qui, solo stante, appoggia sull'ingranaggio la parte di questo ingranaggio e praticamente funziona come se fosse un ingranaggio e avvitandolo possiamo stringere il mandrino, ok? Anche questo trapano ha praticamente eh, la dotazione questo è il tasto per far rimanere il tastino premuto, questo tasto qui con una legge la leggera pressione torna indietro e si stacca. Inoltre qui in, in basso c'è la regolazione dei giri che non è altro che eh, una diciamo uno stop all'interruttore. Eh, cosa dire più? oltre al fatto che ha la percussione, cosa che ho già detto e nulla ragazzi, questo trapano è ottimo ma diciamo come avvitatore non va proprio al caso anche perché ha una bassa coppia in basso regime dopo li vedremo tutti e tre, i trapani avvitatori e vedremo eh, i vari tipi di coppia che hanno e quando iniziano ad avere il massimo spunto di coppia o meglio quando iniziano ad avere un minimo di coppia ok togliamo questo passiamo al prossimo li sto mettendo tutti qui sul lato sperando di non buttarli da nessuna parte questo è un altro trapano un altro trapano di migliore fattura di migliore qualità rispetto al precedente il mandrino è anche esso di migliore fattura infatti basta mantenerlo qui e si apre così molto semplicemente e si stringe così questo trapano potete trovare un video in cui mi si è bruciato praticamente l'interruttore andava qui, lo dovevo premere fino in fondo per farlo partire perché si era bruciato e trovate dico, eh, il, lì in descrizione, il, anzi qui in alto trovate il link della riparazione di questo trapano questo trapano ha anch'esso la percussione, percussione qui e per quanto riguarda la foratura qua e foratura molto semplice, anch'esso ha il tastino laterale per quanto riguarda il mantenimento dell'interruttore, anch'esso con una leggera pressione torna uh, in modalità normale, ha una coppia diciamo maggiore rispetto al precedente e anche un vantaggio maggiore che purtroppo non posso leggere perché anche qui i dati di targa sono saltati. Uh, purtroppo è un semplice cartoncino che attaccano e col tempo, voi non voi si stacca, si scolla. Di questo trapano, ho detto praticamente tutto. Di questo trapano possiamo passare al miscelatore sperando di non buttarli tutti quanti per terra, ok. Passiamo al miscelatore che è leggermente più pesante. Qui, invece, a differenza degli altri due trapani, è rimasto sono rimasti i dati di targa questo è un, trapano, anzi un miscelatore della Enel a 800 watt con un'apertura mandrino di 23 mm andiamo a guardare praticamente il suo mandrino che è praticamente enorme andiamo a compararlo con un altro mandrino simile che è questo qui e possiamo notare che la differenza si nota okay? <ride> è praticamente un altro po' il doppio anche questo ha la chiave in questo caso la chiave già sta vicino sta qui in basso basta semplicemente sganciarla con il suo gancio e andare praticamente a stringere eh, il ciò che noi dovremmo stringere ecco la chiave a questo gancio che è stato messo in seguito questo eh, praticamente questo eh, miscelatore è del 2005, scusatemi, 2005 a 15 anni e funziona ancora. Anche questo, come gli altri due, ha praticamente il cambio del senso di rotazione inseribile. Non ha la regolazione dei giri, ma praticamente può eh, essere praticamente bloccato. Ok, se riesco a inquadrarlo bene, basta premere schiacciare l'interruttore sopra e rimane bloccato per sbloccarlo come gli altri due basta ripremerlo un po' più duro questo qui e si sblocca può essere leggermente più duro magari sarà anche la polvere che si è formata negli anni e nulla ragazzi questo qui ha bisogno anche di un po' di manutenzione in più ma è sicuramente molto più affidabile ora mettiamoli in moto tutti quanti e sentiamo il um, rumore che producono ognuno di loro ok ragazzi andiamo ad ascoltare il uh, rumore prodotto da questo mini avvitatore questo è in un senso si ferma e ci diamo il senso questo è il rumore prodotto da questo avvitatore prendiamo l'avvitatore della parkside proviamo anche con quest'altro ovviamente devo questo è il suono che fa in velocità 2 proviamolo in velocità 1 mettendo in velocità 1 premendo il tasto questo è il suono che fa come vedete in velocità 2 fa un piccolo scatto ok ora andiamo a provare il primo trapano che vi ho fatto vedere cioè questo qui per provarlo bisogna prima di tutto sciogliere tutto questo ambaradam il cavo vi faccio notare che è ancora il suo originale per miracolo ma lo è ancora per probabilmente attacchiamolo alla linea elettrica di casa cioè la 230 tramite una prolunga non c'è trucco non c'è inganno e avviamolo alla sua massima potenza per metterlo alla massima potenza bisogna girare questa rotellina al massimo Quando lo troviamo al massimo, vediamo che c'è una piccola calcio, cambiamo il senso di rotazione. Ok, ora passiamo al secondo trapano e vediamo che suona fa. Preso il secondo trapano togliamo, pratica il secondo tapano, togliamo praticamente il filo intorno eccolo qui che è lungo due chilometri ma per lavorare serve ecco qua attacchiamolo alla 230 di casa staccando la vecchia presa attacchiamo questo qui ok proviamolo prima in questo senso Questo è solo che fa, proviamolo nell'altra parte. Ora facciamolo partire tenendo una presa larga, vediamo lo scatto che dà. Sembra quasi ne abbia di meno rispetto all'altro, ma in realtà, in realtà ne ha molto di più. Ora proviamo il miscelatore. Stacchiamo sempre la 2.30 prima di mettere mano. Prendiamo il nostro tavolo miscelatore che pesa un quintale. Ok, togliamo il cavo che devo dire non è molto lungo ma diciamo il giusto togliamo anche questi due avvitatori da dietro che non ci servono spostiamo un po' più indietro questa è la presa sua diciamo che è stata un po' adattata non è la sua originale ovviamente. Attacchiamola alla 2.30 di casa. E avviamola. Vediamo che la rotazione è bassissima. Ok. Ora cambiamo il senso di rotazione. come possiamo notare io fatico a frenarlo con le mani ha un livello di coppia elevatissimo vedete fatico davvero molto a frenarlo con le mani praticamente frena solo da solo ha un livello di coppia davvero davvero davvero elevato e nulla ragazzi ci vediamo in una prossima puntata dove vi mostrerò praticamente faremo un video sul quale moneteremo ogni singolo trapano e avvitatore metteremo questi due in paragone questi due in paragone e proverò a fare qualche foro e avvitare qualche vite con questa anche se la vedo praticamente dura essendo che pesa tantissimo. Ragazzi io con questa visuale vi lascio Vi chiedo di iscrivervi al canale È gratis, non costa nulla Inoltre vi lascerò dei link di questi prodotti in descrizione Con la mia affiliazione Amazon Vi raccomando almeno andate a dare un'occhiata Che è gratis E nulla ragazzi Io vi auguro una buona giornata E restate sani. Ciao